Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix E Marco007 siamo tornati su Paper Mario e Dergami King Questa è la prima parte extra E la scuola parte cosa abbiamo finito il gioco Uh, guardate la stella luccicante. Che abbiamo l'è Lushikant Ok, uh, quindi Credo che in questo gioco no. ci saranno due extra Al massimo tre, al massimo Quattro Massimissimo quattro Massimissimissimissimo cinque E 5. quelle quattro parti extra saranno Saranno Ehm. Uh, Backtracking. Backtracking live. Mm, perché no? Eh. Tanto non cambia niente. Scrivete se tanto... nei commenti se lo volete live Oppure un video normale. Intanto live... live. No, perché tanto live non la guarderà nessuno. Tipo <ride> due Bravo, persone. Non insulta i nostri... ma chi distanza? Allora, la prima... Wow, trofei, la wow, prima cosa... Vai, chi se ne frega è wow, i nuovi trofei. La prima cosa che voglio... vi voglio mostrare in questo questa parte... Il è Il sasso questa. magico. Uh, queste wow. sono le immagini come quelle in color splash che. Wow. Uh, che hanno uh, i prototipi delle cose. E niente, quindi usando i nostri Todd da collezione possiamo spenderli per comprare delle immagini. Quindi scambiamo i nostri schiavi Todd. <ride> Ormai sono nostri, li abbiamo salvati. Ma voglio vederla questa. No Ok uh, Ma è proprio mo lo devi fare. Uh, va bene, sarà. tanto visto che non importa a nessuno di questa cosa. Ora ve lo volevo solo spiegare, ma dopo le sblocco tutte off camera, anche se non le possiamo sbloccare tutte. Dai. Per ora. Mm. Tanto sicuramente ci sono esattamente Zitto. il numero di tot sì, per sbloccarle tutte. Un attimo, niente. No, niente, muoviti. Vai al boss, alla boss e Prima dei boss dobbiamo andare ai boss. No, prima dei boss devi prendere un po' di armi Tante armi Prima dei boss devo andare al boss Vai là dentro, oh, dove vai? Prima dei boss devo andare ai boss Ti ho detto tu Quindi ecco, dobbiamo Ollie. andare da lui E appunto non so se sta Olly anche E' pronto, tu? Mi raccomando un segreto Sono la pinzatrice, va bene e dove, sta, dove stanno le forbici? Li abbiamo comprate nell'altra volta E quindi scusa non ho capito le Sono fornici. accorto gli tricoli e finito Ah Stato ok abbiamo lì. comprato tutto Ti dimenticherò mai <ride> È vero succede questo se lo prendi ah, da ah, sotto. Ah. vai avanti <ride> Ora mi vado a riempire di roba. Taglio. Mmm, la roba. C'è sto poveraccio qua che sta guardando il negozio da, da 24 anni. Neanche se ho qualcuno da fuori. Ah, oh. già, non posso. Vabbè, eh, visto che non posso comprarmi le cose mitiche, mi prendo questo. Ah, ah. Non mi prendo Cioè C'hai la cosa per mettere prezzi buoni. Equipaggiano. Ho detto ce l'ho già e, e allora qual è lo sconto scusa non c'è nessuno sconto allora ce questo sconto pure costa non non per tipo forza 100, 100. Sempre. Porta sempre salviamo e andiamo qui ma è obbligatorio cioè per eh, il 100%, per il 100 lo voglio fare comunque è una cosa che non abbiamo ancora mostrato no intendo ti dà qualche cosa per un confezionista Mario, bentornato da da un po' che aspettavo di mostrarti qualcosa di nuovo. Semplificatore. Ce lo potevi dare prima del boss finale! Questo è un semplice semplificatore. Hai pensato che certi rompicapi affrontati in battaglia fossero troppo complicati? Beh, non sei il solo e pertanto. Ecco la soluzione, cosa fare ti permette di scoprire come meglio allenare i nemici con un bel simbolo cerchio? Psarlo non ti costa nemmeno una moneta e funziona da favola, insomma, un vero affarone Ehm no. Questa è la funzionalità di questa macchina? Premi più. Ah ok. È una cosa, ah una ok no. Ti, oh, allora se è così no. Ma grazie i Mario siamo finiti. No mi dispiace abbiamo contatto. già finito tutto. Quindi è già finito tutto. Non, lui non c'è nient'altro da e No, noi abbiamo finito tutto. Vai. Sap che. Si user bossronek. E ora facciamo simulazioni. Uh, battaglie con i boss. Che vuol dire? Carto Ah no ok è, è un rematch con i boss non è affatto obbligatorio Cartomagni, carta pestiferia, ok Eh sì, ora dobbiamo fare tutto No ma chi te l'ha detto? È vediamo un arcade, vediamo, Marco. Che succede, vediamo che succede ora Questo è giusto per Sì, ma vediamo Beh ehm ah ah è 70 pv allora ma ce la fai bene ricorda che devi distruggere le zampe beh in effetti ha senso il fatto che gli mi ha dato degli oggetti lui cioè ci, ci metto zero di tempo il, con con questo bene non la prendere la busta stavolta perché non ci serve comunque vedrai è, è totalmente non necessaria sta cosa giusto un rematch è con tu i che boss. ne sai perché sennò non li puoi affrontare in nessun altro modo i boss che vuol dire giusto... come può essere anche tipo un'arena e noi le arene le abbiamo mostrate e che ne sai? Ma lo vedi com'è? Lo, co lo, lo vedi cosa? È un cosor... Ok Posso semplicemente attaccargli la testa, mi sa A questo punto Ok, credo che gli faccia pure più male. <ride> e ora che fa? Ah è vero la zompettata quella zampa. <susurra> Tanto si è ritratta comunque. È inutile mettersi più attacchi quindi metto il forziere. Perché comunque si ritrae. Per farla ritrarre basta soltanto un attacco. E mi sa che neanche va a segno il secondo. Oddio, 27. Cioè praticamente è morto. Ok, ora uso il cartomagno del della mano. Ah, ed è, ed è pure già attivato, bene. Uso e basta Non posso usarle e basta Devo mettermi le cose davanti No Ho sbagliato Non ho neanche un lanciartello Quindi boh Uso questo E' inutile Vabbè mo vi un altro attacco Oppure si riprende Non voglio che si riprenda Vabbè Bene, abbiamo finito questo, ora vediamo che. che se, se sapessi fischiare, fischieri come sempre. Beh, mi ha segnato solo il tempo. Ora un attimo, vado a vedere una cosa sul museo. Ok qui ci sono i trofei e non so come si ottengono in, in che modo uh, Vinci 200 battaglie, raccogli tot monete Colpisci tutti, cattura il leggendario, ah è vero uh, Cattura il leggendario pesce smac e il leggendario calamaco sono le cose che puoi pescare durante il gioco uh? Ottieni un punteggio perfetto nel tipo timido show Ottieni 100 punti in modalità per esperti al dojo occhio di falco Raccogli tutte le monete va bene Uh, supera 16 livelli contro il tempo nel laboratorio bellico In che senso? Ah mi sa che sono, sono la battaglia dei boss che stiamo facendo ora Tutti i livelli hanno i limonelli um, Completa la pinacoteca Cos'è? Le immagini quelle là Ah si sì. Salva tutti, tutti i togli origami che sono praticamente la stessa cosa Ottieni tutti i tesori da collezione Ok Completa la galleria dei, dei personaggi origami, completa l'audioteca. Ok, vabbè, è sempre la stessa cosa. Cioè, sono, è, è completa tutto. Ehi hey Mario, bentornato. Erano un po' che... <ride> sì, certo. Ok. Vabbè, un'altra cosa lì... Dai chi se ne frega. Prevererà automaticamente alcune delle tue monete per aumentare il tempo? No. Vabbè, è sempre la solita cosa lì inutile. Aspetta, c'ho lì. Cioè, c'ho Olivia. Sì, ce l'ho. È ancora viva. <ride> sì, va bene. Ora facciamo agli altri cartomagni. Oppure andiamo in ordine. Fai cartomagno a Quindi non c'è un limite di tempo no. um, Quindi è, so, il, il, punt, il coso lì il, il limite di tempo serve soltanto a te per farti capire se sei bravo o no Non c'è neanche un voto come in quei cosi lì di, di paper Gem Gli attacchi, gli attacchi di paper Jam Quindi bene con il cartomagno nell'acqua si alza in volo, e buttalo giù con il salto, ok. Non me lo ricordavo questo. Devo usare quelle più forti, tanto sono pure nuove. Quindi dureranno per forza per tutta la battaglia. Ok, ora gli devo dare una martellata. Ma le mostriamo le nostre battaglie? Visto che sono ripetute. Eh? Visto che sono le stesse battaglie le, le mostriamo. Eh, le mostriamo anche nell'arena di Kirby. Le mostravamo le battaglie. Comunque uh, Manoconda conta come boss non cartomagno, l'ho visto prima Per qualche motivo Cioè per qualche motivo viene contato, perché l'ho visto prima perché ho controllato Allora direi di non fare quello lì Ma posso già fare così uh, Non so che fare Non mi ricordo come funziona questo cartomagno. Tu devi. Saltarli adesso, eh. Andosso. Quindi mettiti sta freccia qua. E mettiti l'attacco subito accanto. Quando il cartomagno arriva con la piancia piena, saltare vabbè. Potere del cartomagno della terra per restartene est... in alto. Ok. Vabbè, quello che avevamo fatto prima solo che ora non possiamo fargli niente. Quindi.. Usa quelle lucente tanto non cambia niente. Io uso quelle di ferro lucente perché fanno ancora più male. E non so se quelle scaglie fanno male o no. Non le fanno male. Intendo, non le fanno più male che quelle normali. Non è vero. sta già caricando per l'attacco fortissimo e Devo Bellissimo. usare il cartomagno della terra Quindi metti il là la on E come faccio? Devo cambiare qui Oppure me lo metto qui E poi il cartomagno qui mi leverà il cuore però Eh vabbè Intanto non ti fa attacchi sto Beh non è neanche a terra quindi l'attacco dei che mi ha fatto male Però poi rimarrà vuoto e lo potrò uccidere Così, le, le regole del floating dei videogiochi Se, se voli e la, la piattaforma che sta in alto Che sta sotto di te eh, Si alza, tu ti devi alzare esattamente come fa No Bene, è molto di usare il cartomagno normale Cartomagno normale mo. Non nessun elemento cartomagno della mano prima cartomagno della mano poi uh, manforte anche se non si chiama così <ride> e mo cartomagno, cartomagno normale povera poveri pu poveri mani ora mi fermiranno subito perché ho fatto troppo danno <ride> troppo prosciugato per attaccare bene allora che indici di morire un'altra volta? Ok A quanto pare no, ma posso farglielo comunque? Non lo so Secondo me se essere salti addosso adesso Secondo me non vale la pena testare No, no. Perché no? Saltare addosso e poi lo fai No perché? Cosa ho fatto? Cosa cosa hai fatto? Cosa ho fatto di troppo? Hai messo la frecciata per andare avanti e basta. Dai devo aspettare che si ricarichi a questo punto. Non mi va di ritestare. No, attacco e basta. Magari mettiti anche un cuore in Ah è vero, sono già attivate le manforti. Eh, a sto punto Psst. E niente poi vabbè Ma oh, dici che è troppo lontano troppo in alto Vabbè è ne... Ah è vero sa volare ora Mi schiva del tutto quindi. E se gli saltassi sopra e poi usassi il coso? Te l'ho detto prima. Prima salta di sopra e poi lo usi. Mi sa che ora carica il suo attacco. No, è al prossimo. Se faccio così e salvo il cuore. Ehm. Uh così no uh, poi gira questa e mettiti l'attacco davanti Eh sì ma come gira questa e mettitela ah mettitelo qua allora l'attacco non lo sto mettendo lo sto mettendo proprio davanti a me così non viene né spazzato via né perso Ora provo a usarlo. Pff, 4 danni, che schifo. Ok, se non mi dà troppi problemi, ok, mi sa che ora dove fare il cartomagno della, della terra più che altro. Tanto mi bastano solo tre semplici passaggi. Nananana na na na na na na na ah, ho fatto in anticipo te te te te Oh, basta. Mi piace troppo sto tema E' rispettatore è... per me piace come, come canti sicuramente La prima era grande onda ma un mega onda eh, Si è, è voluto in, in In mega cartomagno dell'acqua ma, ma usava quello e... Nessun intoppo Ok. Mi sa che ora gli faccio pure più danni. Sono più vicino. Perché Olivia è stanca? Maledizione, un punto vita. Eh vabbè, tanto gli fare un salto e è morto cambiando guarda. guarda te lo devi solo avvicinare Big Brain Move Non è esattamente <ride> te avvicinarti l'avresti fatto prima Ma invece devi andare sulla freccia prima Oh no è un salto no, normale no. vedi se funziona non voglio rischiare yeah. si finisce la grande ed è pure morto. Per non la prima volta abbiamo fatto come un salto un boss non lo so si sì, invece Vorrei record 10 minuti Salvataggio Che è proprio una cosa worthy si, si ing. Amo questa cazzo perché questo posto è stupido Mi ricordo esattamente come si batte perché l'ho appena battuto Come no? Lo attivo e poi boh no, no, tanto non posso fare nient'altro il fatto di fuoco e fiamme Boh se, eh, speriamo di avere un uh, lanciartello Così posso fargli qualcosa Se non uso un oggetto no. se abbiamo un oggetto No però anche LARCIARTELLO. Provo le scarpe di ferro, dovrebbero funzionare. Nooo. Eh, tanto le cose di. Eh sì, devo farle cadere il più possibile e poi uso il cartomagno dell'acqua. Che ho appena sconfitto e eh, così funziona, è come lo scotch, devo prima ucciderlo un casino ok, ma uso i suoi stessi attacchi se no ce ne sono troppo Non lo devo usare ora no, perché? è troppo presto mm -hmm. poi non ti puoi muovere più, però e eh, lo so, e eh, questo è il rischio questo lo sostitu sostituisco con il nulla mm -hmm. usare quella vistosa usa quella normale fanno gli stessi danni quella se è uno spray bene palazzo. vediamo vediamo che, che vuoi fare meno di due danni questa cosa oh, è sì. un attacco <ride> è i, i goomba mi fanno zero danni quindi potrei farglieli pure io non funziona così per i boss sono per il gusci, di quello più immortale mm. ho detto i goomba non al cartomagno sì. del mio dove vai Vediamo. Uso quelle lucenti Perché gli altri non ce li ho Gli facevo tipo più due no, e sì. la, Gli hai fatto gli stessi danni dentro. Ok ora mi prendo il cuore Io direi anche il cartomagno uh, Va bene Sai sei che faccio Esiste una via in cui prendo sia il cuore che il cartomagno? No. Mm. Allora devo fare questa cosa, solo che è molto pericolosa. Potrebbe non uccidermi ma farmi tanto male. Au, ah, la bua. Ah sì, utilissimo. Hai preso 30 danni di <ride> Eh vabbè, che 30. vuoi? Qua ti ucciderà <susurra> Ali Ok ora mi prendo quel cuore da 50 Anche Anch'io direi Solo che non lo so cosa dire E poi usava il cartomagno normale Cartomagno normale Artimani <ride> Ok, mi prendo esattamente 60 di vita, ma mi ferma a metà della sua vita. Probabilmente No, lo one shot. Basta. Ah, non fa niente di danno. Eh vabbè, lo sapevo io. Ora li ri richiama tutto. Li riattiva, li, li richiama tutti e, e devo gli fare tutta la cosa. Quindi qual è il senso? Il senso è che dovevo ucciderlo un po' di più, così potevo ucciderlo di più Cioè devo la, devo togliergli un casino di roba. I Cioè non posso mettermi una freccia per partire che, che già muoio Il piccolo prezzo da pagare per la salvezza, la salvezza Altrimenti, Altrimenti ti puoi mettere l'attacco e basta E fai prima Sì ma io voglio anche il cuore così mi ricuro Ma in effetti non, uh, ho appena capito che non ha molto senso Quello cuore è un è? Un cuore da 30? È un cuore da 10 Non esistono sì. quelli da 30 Cosa stai dicendo? Sono in cuore da 10, 30 e 50 Non mi ricordo il Un po' dovresti Odio questa musica Quando è battata. Non ho preso neanche le note giuste Ma ora si sì. Cuore niente E Dei che devo fare? Devo morire Vedete non cambia con le vistose Non ho messo quelle vistose Appunto Ora assolutamente il cuore Potrei pure non mettermi l'attacco Ma il cuore è un must Lì c'è uno da 50 Manco hai il cuore Il fungo vita quindi e eh si, sì, me l'ha tolto perché non, eh, non siamo nella vita reale ora. <ride> Esiste anche la freccia lì? Eh? Potresti anche fare qualcosa? E eh lo so, ma ora non posso più farlo, anzi, se metto la freccia mi faccio più danno che altro. E peccato. <ride> ma prendiamo qualche altro cuore Tanto gli attacchi alla fine non è che facciano chissà quanti danni Di più Quindi pensa a metterti qualcosa da 50 di nuovo E basta vai E poi basta che prendo il forziere nel prossimo turno E mi prendo il cartomagno dell'acqua Mentre questo si continua a suicidare in, in continuo Di continuo volevo dire Ok. Potrei fare così rischiando 20 di vita. Sì, gli faccio più danno poi. Ah, se non ci fosse stato un calcolata Vediamo quanto Kappa. fanno quelle vistose. Ok, avevi ragione lo sciocchio come se, se tu non avessi mai torto <ride> ah. oddio quello è 5 me vai adesso non mi ha più spazio ne ho o due nelle trame mi sono, due, appena, mi sono ri appena ricordato che fa un attacco dopo, prima di morire allora mettetelo vicino punto cosa quanti danni fa la latefia 14 tipo se paro però vabbè Ristioni stanchine Potevi anche metterti il cuore E non posso mettermi il cuore e la freccia Perché la freccia ha 5 penne intorno Non so, ma potevi metterti solo il cuore Sì, e poi muoio sul cuore Ah, ha due danni A caso Ah no, sei morto Maledizione Oh beh, sembra che non lo rifaremo più. Ci vediamo la prossima. Sì, eh, no, non lo rifaremo questo, non mi va. Cioè, avrei potuto farlo, però.. Ci devi mettere il cuore come lo so. sì. Sì, ma come potevo? Cioè, se, se avessi perso la freccia, poi sarei morto. No, no, se la avessi messo. Solo il cuore. Se avessi messo il cuore sarei morto il turno dopo. Vai, cartomagno del ghiaccio, easy. Facciamo no! Perché l'hai fatto? Perché ho mosso un, un coso d'attacco e si me l'ha messo quello. Oggi facciamo solo i cartomagni a sto punto. Ci stiamo mettendo un po' troppo. Va bene così. No, ti ricordi? No, quando sì, un lanciartello che non gli fa niente, voglio vedere che cosa fa. Niente, non se gli fa tipo un danno almeno. Niente, devi fare il lancio, mm. però senza Rilanciarlo più, non senza martello. Devi lanciarlo tu, basta. Devi lanciare, e lui il proiettile. Ora, oppure oh. usi la fenice la fenix di fuoco la la pernice la gente per nient'altro cioè niente no non posso mettermi in niente vabbè oh well too bad man <totipos> Ah è vero, non me lo conta il, il, il cartomagno del fuoco poi. Io non te lo conto. Eh, L'achievement che mi chiede di completare il 16 così. Fanno... Mica l'hai completato. Appunto. T'ha ucciso male, basta. Comunque il cartomagno del fuoco è stato il boss più difficile che abbiamo mai affrontato. Non è vero. Sì, siamo morti una volta, lì, e una volta adesso nell'arcade. Mentre gli altri boss sono eh, tutti delle cavolate. Tranne Oli. Oli mi ha ucciso. Ma Oli è il boss finale, il cartomagno del fuoco sta tipo 30 boss prima. 30 aspetti. boss, non ci sono neanche 30 boss. Bene, prendi gli arti Ciccione. Che l'hai fatto? Potevi, sono potevi, te, potevi metterti gli artinanni. Non potevo mettermi. Te, Già a fare te. quello, ci ho, ho messo tre co. Deverti metterti. Adesso un altro colpo ti uccide, complimenti. Dovevi petterti Invento. Non posso mettermi Perché. direttamente ora gli artimani? Di, Anzi no, non puoi più adesso Lo devi sciogliere di nuovo Perché dovrei scioglierlo? Perché ora è ricongelato e... Eh sì, ma con le forbici ha funzionato Bastava che prendevo gli artimani E, e, e, e quello moriva dopo essere congelato Ti servirebbe un cuore Sono due attacchi sei morto Letteralmente E Bene. non hai nessun cuore qua Punto vita Fungo vita Maledizione ho detto, t'ho detto. Tu non mi hai detto niente. No, ti ho detto che non lo puoi fare. Eh, eh non mi hai spiegato, non mi hai detto perché. Ma no, tu non ti fidi. Non mi fido perché dici cavretinate ogni.. Eh, ogni volta. Non dà nessun niente grossomagno magno del fuoco. Per te. Tanto basta fare così. <ride> Ma una cosa non ti metti il cuore muori Ricorda questo Quindi cerca un'altra via Cosa uh, dovrei fare? Così e poi muoio Così Is uh, No Patrick uh, uh, No Patrick Ma mostard not un instrument Is un instrumento? Avevi già chiesto, Patrick. E non tu mi hai risposto, hai detto no, no la mostarda non è un instrumento. Prima ti ho detto no, Patrick, poi hai detto e io ho detto io no, la mostarda non è un instrumento. Is un instrumento? ti ho tipo risposto anticipatamente a una domanda. Shut! Ecco, eh, ah, cioè ora perché dovrei usare gli altri mani? Perché lo puoi Uccidere? E li fai più danno dei, degli attacchi normali. Ecco perché. Quindi Vabbè. fallo, appunto. Non ti lamentare, prendi un cuore anche sulla via, se non sei morto. Cicciuno. Si. Sì. No. Basta, basta. È tutto. C'è l'hai già. Che cosa, che cosa hai fatto? <ride> Io voglio il forzieri. Tanto, manco lo puoi prendere sotto e spariato lamentare <sussurra> nah, colpa colpo alla schiena su. colpa alla schiena vedi quanti danni fa si appunto e ora è pure stordito non ti attacca quindi puoi fare gli altri arti non è che si metta perché ora, ora quello on è no, no, sparito no no no, no, no. ora no è sparito no no no no no ora? Ora si congela invece. no no no no no no no no no no no no no no no no no sì, e non lo posso prendere devi dei... prevedere, prevedere dov'è che andrà Lon e andare subito su certo. la casella e poi me metterti il cartomagno qui, sì. sì. e tu, tu perché quel vistoso che non fa più danni perché tanto non mi servono e che c'entra il centro, <ride> il centro. <ride> E ora su quelle caselle si congela, sei contento? Hm? Cosa? Ora su quelle, si, su quelle caselle si scivola Ci si congela No, o si scivola o ci si congela, non mi ricordo Si congela, l'ho già provato io Ah ah, batteria quasi scarica uh, no. Non riesco, ben, non ho nessun modo per curarmi eh. Ecco il tuo modo per curarti dovresti usare quello sai quale quelli quelli non posso mettermeli uno sostituiva l'on e l'altro sostituiva il cartomagno credo non me lo ricordo fun fact anche il cartomagno dell'acqua dovrebbe sciogliere il ghiaccio perché l'acqua è molto più calda del ghiaccio però non lo fa per qualche motivo che non è abbastanza calda per, per... Per sciogliere il ghiaccio uh -huh. Prova a mettere un cubo di ghiaccio sotto l'acqua Sì è quale, prova, prova a mettere un cubo eh, Prova a mettere un um, Un eh. bicchiere d'acqua sopra Sopra un, un uh, Sopra un um, Ice cube Cubo di ghiaccio uh, Ice cube Non mi veniva il termine italiano Prendi i cuori ora. Prova a mettere un un, uh, um, un po' di acqua Sopra un um, Mettere o versare. Allora prova a versare un bicchiere d'acqua sopra un, un cubo di ghiaccio dentro il frigorifero perché ora siamo sulla, sul, sulla cima di una montagna mm -hmm. ah -ah. e quindi il ghiaccio non si scioglie così. Ah -ah. Non dovrebbe funzionare. No, non può funzionare perché anzi <ride> l'acqua la, la, nel tuo bicchiere poi si scioglie. Si scioglie l'acqua nel bicchiere uh, sì. <ride> L'acqua nel tuo bicchiere ah. si congela Obiettivo raggiunto Fai impappinare Marco Quello <ride> lo sai so fare go... già da solo No, l'ho sì. appena fatto io Bene uh, Allora, Questa essere... è la parte facilissima Sì, non essere grasso e impara a farlo La, la, la, la seconda sì, fila nemmeno se... Si è mossa Beh, che vuoi fare, no? Eh? Strong attack! L'attacco qua si toglie 80 danni, quindi gli Che ne sai? Sì. Un attimo, questo mi congela. Ah, ah, ah. That's why kids... That's why, ecco perché no. ragazzi And that's why kids Ed ecco perché i bambini okay. Oddio, ma questo non lo posso, come Oddio, posso farlo? Se questo Oddio. mi congela poi uh, Magari non è la combinazione giusta Ma se questo, devo, lì devo ne mettere abirinto, per forza Lon. Ma, ma qui devo per forza metterlo Lon. Ok, ma forse non è quello a disposizione Eh sì, e come la devo mettere secondo te, scusa? Yo, spontaneamente io lo metto, vediamo che succede. Boh, ti congeli. Ah, ah, ah, ah. Cioè, guarda. Io mi sono congelato. GG Marco. Ora un attacco gratis. 78. Vabbè. Allora tanto... avevo ragione, l'avevo tirato a caso, tanto. <ride> vabbè, tanto. Uno non sono morto tu, e ora mi fai il labirinto con sopra un cuore. Vedi, due ora ti uccide. Perché devo rispettare il labirinto? Posso fare tutto quello che voglio tanto. Oh, well, yes, but actually no. At all, Ma è toll, proprio. Hai tanto solo girato così, quindi qui stare tranquillo. Ma io posso semplicemente tu fare... Così. Fai il labirinto come hai inteso farlo. Eh, così poi non muore Sì, va bene. Non me lo ricordo. più e well then, I sì. Ma di nuovo? Ma com'è possibile? Scusa Ecco ho rotto le regole Non faccio il labirinto Ok allora muori Non mica l'ho uccido con questo turno Sono Speriamo punti. Sono troppi punti vita Marco Vabbè nel caso non li uccidi poi li devi fare da solo Ecco appunto Sei pure parato Perché ah. si è parato? <ride> Perché si è parato? Addio poi? Marco Non lo so però Sicuramente qualcosa che hai fatto storto Secondo me è perché infranto le regole che ha fatto Maledizione Ma è no impossibile farlo il labirinto Marco si può fare Hai girato qualche cosa storto Vabbè queste mole devi fare tu da solo Un Quindi. attimo contiamo i boss 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 più 4, 12 12 più 3, 15 Io Oh quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Allora non sono 16, sono 15. Beh, io non ho ancora capito perché li vuoi mostrare, nonostante non sia. Perché è tipo l'arena! No, non è un'arena. È tipo l'arena, senti, okay, non, ma Ora la taglio, ora cosa. ho tagliato, qui ho tagliato, ora fai il, il saluto finale. Cercando di dire che. Non mi interessa. Vabbè, allora sprechiamo... Ah, preste... sprechiamo quattro parti a fare vedere i boss. Che abbiamo già sconfitto. Dobbiamo farlo. Non è, è un'arena che lo puoi fare in una parte. Sono il boss, boss, ci vuole quasi mezz'ora a farlo. Vabbè, come com ti pare? spreca le tu quattro parti. Bene, quindi ci vediamo alla prossima parte. Iscrivetevi. E eh, sono andato al soldaggio. Alla prossima.